Buongiorno, ciao a tutti, buon lunedì, che pare una contraddizione solo a dirlo, buon lunedì. Allora, benvenuti, sono in ritardo di qualche minuto, come sempre ormai, in queste mattine, sto diventando tipo i treni della stazione qui vicino a casa mia, canonico 10 minuti di ritardo, ecco, sto diventando un treno. Vabbè, scherzi a parte, nella settimana cercherò di essere più puntuale sul lunedì, abbonatemela per favore, però non perdiamo tempo e partiamo invece subito a parlare della carta di oggi, anzi in realtà a mostrarla e poi a farci i movimenti sopra che oggi mi danno proprio la sensazione, forse perché è lunedì, di essere la parte più interessante di questo appuntamento allora intanto la carta è questa l'abbiamo vista anche di recente sono i tre mondi questo mondo altro mondo oltre mondo questo bellissimo albero con il vortice blu della roberta susi rambotta non è che ho tanto da dire io su questa carta in questo momento forse non ce l'avrò neanche dopo ci alziamo e facciamo ginnastica in questa bella giornata di pioggia come dice la sigla del cartone animato in un giorno di pioggia metto la musica non faceva proprio così ma in un giorno di pioggia metto la musica e accendo anche il microfono se no, hai voglia a fare la ginnastica con la voce. Ok. Imparo dai miei errori e tolgo la E si parte. La carta me la metto dove la posso vedere bene. in piedi e intrecciamo come sempre i pollici dietro la schiena ci troviamo uno spazio anche giusto non eccessivamente enorme per poter stare e muoverci e sentiamo bene i piedi a terra io oggi sono fortunata ho il tappeto quindi sento un bel caldo morbido sotto i piedi prendo aria Ed espirando, pian piano, dalla pianta dei piedi, inizio a stendermi e a stirarmi. Si distende tutta la parte posteriore delle gambe, il busto. Lascio cadere le mani oltre il capo. nella posizione e poi espirando lentamente con movimenti dolci e misurati ritorno cambio l'intreccio dei pollici prendo aria e ripeto di nuovo allungo dalla pianta dei piedi sento bene stendersi le gambe anche il busto si allunga Crea come degli spazi un pochino più grandi, più distesi del solito. Il respiro, la forza di gravità mi aiutano in questo stretching ed espirando piego le gambe e ritorno. Piano scendo e entro nella posizione se riesco a farla con le gambe piegate tanto meglio se non ci riesco trovo la variante adatta a me se è il caso mi appoggio sui gomiti non inarco la schiena non tiro troppo le ginocchia la muscolatura delle gambe per non farmi male L'obiettivo non è farsi male o andare a fare i mondiali di ginnastica. Respiro e se oggi è il caso mi appoggio con la schiena a terra. Se invece non è il caso mantengo la posizione. Lo stretching lo devo sentire in tutta la parte frontale del corpo quadricipiti, le cosce, gli addominali, il petto, respiro nella posizione e con la prossima espirazione pian piano ritorno accompagnandomi. dei piedi a contatto, vicine, lontane dal corpo, non importa in realtà, quanto oggi mi fa bene. Prendo aria, dall'osso sacro mi arrotondo, mentre mi svuoto tendono i gomiti verso terra, il mento in direzione dello sterno le spalle basse, il collo lungo e rilassato, ricordiamoci è un momento di ascolto, di allineamento, anche di coccola verso il corpo, non certo di sforzo o di imposizione, respiro in questa posizione, sento bene il petto che si allarga la schiena in corrispondenza, con la prossima ispirazione mi accompagno con le mani e con le braccia, una vertebra alla volta, srotolo la schiena, fino ad allineare anche il capo, Stendo bene le gambe davanti a me, gli lascio il tempo di raddrizzarsi per bene, le punte dei piedi guardano il sussì. Prendo aria la porto nella parte bassa della schiena, nella zona lombare, nei reni e nella vescica. E poi, pian piano, l'ombelico si stende verso i piedi. Le mani mi aiutano a fare spazio nei fianchi, respiro dalla a sedermi a gambe incrociate la gamba che passa davanti all'incrocio e il braccio dalla stessa parte passa davanti all'incrocio delle braccia prendo aria sposto il peso sugli avambracci che lo scaricano sulle ginocchia entro nella posizione questi intrecci mi aiutano ad aprire passaggi in tutto il corpo nel busto, nella schiena, anche negli arti e nel capo. Respiro nella posizione. Mi godo ogni respiro. Poi espirando... Lentamente ritorno, cambio l'incrocio delle gambe, di conseguenza anche quello delle braccia, ora è questa gamba a passare davanti e quindi sarà il braccio dallo stesso lato ad essere davanti all'incrocio. Prendo aria ed entro nello stretching. prossima espirazione, ritorno, entro nell'ultima posizione dello stretching dei meridiani. Quanto oggi mi fa bene divaricare le gambe, poco, tanto non importa, quello che importa è che il mio osso sacro sia bene a contatto con il terreno e non perda mai questa aderenza. Prendo aria, scelgo un lato, ruoto e apro lo spazio nel fianco senza mai staccare l'osso sacro da terra. Da terra respiro e con il respiro aiuto il fianco che sto allungando ad aprirsi e distendersi. al centro, ripeto dall'altro lato, osso sacro ben aderente a terra, da terra respiro e l'aria mi aiuta ad aprire e distendere tutto il fianco in stretching. ben svegliato, canali di energia fisica e sottile sono aperti con lo stretching dei meridiani, attraverso i miei tre corpi, che sono un po' i tre mondi della carta di oggi, questo mondo, l'altro mondo e l'oltremondo, fisico, l'anima e lo spirito. Il corpo-mente, questo mondo, l'anima, l'altro mondo lo spirito, oltremondo altre due volte mondo, altro mondo, questo mondo. sette chakra che attraversano e tengono vivi e uniti i miei tre corpi, il terzo, con un atto di volontà, emano la mia incarnazione, oh! e subito la radico a terra e prendo la forma di un albero, proprio come fanno gli alberi, Chiedo alla Terra di insegnarmi come vivere qui. Qual è il segreto? La Terra mi insegna che il segreto è lo scambio continuo, il dare e il ricevere. Lo sperimento nel mio quarto chakra. E così facendo emerge il mio talento con il quinto. Si libera il sesto chakra esercitando il mio talento dalle proiezioni, dalla personalità, dalle aspettative. E si allinea anche il settimo chakra, che mi apre verso il cielo e mi affonda nella terra. Mi rende un tramite tra sotto e sopra, tra la madre e il padre la mia flessibilità in questo allineamento posso attingere al passato posso proiettarmi nel futuro rimanendo sempre ben radicata nel presente faccio convergere i miei tre corpi in questo presente apro alla filatura nella cavità smeraldina, fra il terzo e il quarto chakra, un punto nel mio corpo e nella terra. punto osservo sento nel corpo i movimenti delle geometrie il pentagono con i suoi opposti che si spingono l'uno con l'altro l'ottagono con il suo circolo d'abbondanza un vortice verso di me e da me all'esterno il cerchio il fulcro in mezzo a tutti questi movimenti che non si muove mai da cui emana la mia presenza il mio spazio sacro il mio esserci lo esploro nell'esagono Qualcosa di visibile, qualcosa di invisibile. Due metà, sempre. La spirale le attraversa tutte, le unisce e le intreccia tutte in forme sempre diverse. le osservare tutte, dove tutte, in un punto solo, diventano coscienti, reali, esistono. Torniamo a usare quello del computer che è molto più boh, funzionante, gradevole. Guarda che ciuffo, Sati! <ride> In realtà è molto semplice quello che stamattina ci dice questa carta. Ci parla di tre mondi che per loro natura, per uh, il loro modo di esistere, noi non hanno bisogno che noi li si accompagni ad incontrarsi cioè loro esistono fanno il loro vanno avanti a prescindere dalla nostra coscienza di individui dalla nostra personalità incarnata in questo corpo in questo momento in questo contesto storico esistono malgrado noi insieme a noi nonostante noi non importa che noi ci si renda conto o meno di avere tre corpi ce li abbiamo, punto e qual è la dimostrazione? che se così non fosse eh, non saremmo qua ci sgretoleremmo non, non si potrebbe vivere guardiamo, ecco perché la ginnastica era così importante oggi guardiamo i passaggi che facciamo nella ginnastica noi iniziamo a svegliarci attivando i passaggi di energia nel corpo fisico, i meridiani. I meridiani della medicina tradizionale cinese sono le sei coppie di meridiani con gli, i loro esercizi di stretching. A cosa serve questa parte? Fa passare più energia, risveglia, porta sangue, ossigeno e anche luminosità, ci, come si dice ne, nella cultura orientale, credo, in tutto il nostro corpo ci rende coscienti, svegli, vivi, reali, anche nell'incarnazione. A partire da questa, in questo mondo, questo mondo, il primo. A partire da questo ci accorgiamo che di corpi non ne abbiamo solo uno, perché basta radicarsi un momento nel presente, non stare sempre solo nel pensiero o nell'emozione, ma radicarsi nella materia e immediatamente noi ci accorgiamo di non avere solo un corpo di materia. Sembra assurdo, no? Uno dice, mi radico nella materia, guardo la realtà fisica che ho intorno, come faccio da questo a capire che c'è altro. Eppure tutto me lo dice nel momento in cui guardo la realtà fisica, non i pensieri, non le parole. Me lo dicono le nuvole nel cielo, me lo dice il volo degli uccelli che segue delle traiettorie come dice Battiato, no? voli imprevedibili, ascese velocissime, cotici di geometria esistenziale, tra parentesi, no? di cosa stiamo parlando. Ce lo dice quello, ce lo dice se uno ha la fortuna di avere degli alberi vicino casa, basta un secondo guardare la fisicità di un albero, mettercisi sotto e si capisce subito che non siamo fatti solo di materia, ma soprattutto non solo di pensieri, c'è un'esistenza di una ampiezza oltre alla nostra personalità fortunatamente sconfinata basta guardare le montagne se uno ce le ha a portata di mano basta guardare il mare se uno ci va o c'è andato o può anche solo richiamarlo alla mente insomma, se io mi radico ma anche solo nelle, nelle foglie delle piante che ho in casa no, guardiamole Vabbè, ora lasciamo perdere i pupazzini sul divano, però se io anche solo guardo la fogliolina di una pianta, con le sue venature, con i colori, con le sfumature, voglio dire, questa no, non l'ho messa io così, se accorta che di là c'è la finestra e con questa morbidezza, con questa eleganza, con questa flessibilità, tende a prendersi la luce. Come si fa a dire che è tutto pensiero o tutto solo meccanicità della materia guardando queste cose, le venature del legno, i cristalli? Assolutamente non si può, anche il nostro corpo quando liberiamo i canali d'energia al mattino e lo sentiamo nello stretching dei meridiani ci racconta che c'è un, un mezzo miracolo se non un tutto miracolo perché noi si sia vivi incarnati in questa forma la perfezione di un corpo umano sano o non sano è qualcosa che va oltre la comprensione. Capiamo giusto, ripeto, la meccanicità di come funziona, ma al di là della meccanicità come noi si possa essere vivi è un mistero, o meglio, per la personalità, per il pensiero è incomprensibile, ma se Partiamo da quello che c'è, dall'immanenza di quello che c'è ci accorgiamo che non è incomprensibile, è il confluire di tre dimensioni in noi esseri umani, nella nostra percezione del reale. E' questo qui. È fatto così. Questo mondo, l'altro mondo e l'oltre mondo. Il corpo, dove c'è anche la mente con le emozioni, l'anima e lo spirito. Allora noi facciamo questa cosa nella ginnastica del mattino Innanzitutto ci caliamo nel corpo per poter sentire tramite questo che ne esistono tre. E poi facciamo i movimenti che la attraversano i tre corpi, in alto, in basso e ci apriamo. E poi anche all'inverso, li attraversiamo con il movimento, se vogliamo con la respirazione, queste tre, questi tre strati, queste tre tessere di, di mosaico che ci compongono. E dopo di questo come fanno a stare assieme i nostri tre corpi? c'è questa eh, magia, questa cassa di risonanza che creano i nostri chakra che ci sono in tutti i nostri corpi, li tengono come dei centri di gravità, oggi ce l'ho combattato, i centri di gravità permanente, oggi, <ride> e li tengono assieme, li fanno vedere, confluire, li fanno scambiare l'energia, salimentano uno con l'altro, se noi non avessimo i sette chakra funzionanti non vedremmo niente. Del Vedremo i colori, non... non vedremo niente, non avremo percezione della realtà fuori di noi, saremo degli oggetti inanimati. E dopo di questo, che cosa facciamo? Dopo che li abbiamo allineati tutti con i movimenti eh, de della canalizzazione, che è l'allineamento dei nostri chakra, apriamo alla filatura, che è l'arte di metterli assieme questi tre corpi, di filarli insieme creare dei ricami, delle risonanze, delle bellezze, delle armonie, proprio facendoli stare insieme. I maestri della filatura sono gli alberi. Gli alberi sono eh, costantemente nell'atto di filare. Sono talmente bravi che filano non solo per se stessi i loro corpi, che non vi so dire quanti siano, secondo me un'infinità più di tre, perché sono esseri infinitamente più evoluti di noi ma quanti che siano loro li filano continuamente e non solo per se stessi talmente sono bravi filano questa bellezza tutto intorno a sé. Se voi provate a stare sotto un albero anche per felici, tristi, preoccupati, ansiosi che siate qualcosa migliora. Si prende cura di quelli che gli passano sotto, di quello che gli vive attorno. Sono una benedizione gli alberi per l'essere della terra. Sono meravigliosi. Ecco loro filano, mettono assieme questi tre corpi. Noi non siamo bravi come gli alberi, però facciamo comunque nel nostro percorso del mattino la filatura dei nostri tre corpi. E poi si scende in questo punto di contatto dove quando siamo un pochino più allineati, un pochino più armonici e compatti, si scende in questo punto che sta tra il terzo e il quarto chakra, che è la cavità smeraldina. E, e niente, che succede nella cavità smeraldina? Che si sta in contatto profondo con eh, la parte più interna di noi e dell'essere sulla terra, della terra stessa. E da lì si osservano le geometrie. E facciamo i movimenti che le richiamano e ce le fanno sentire nel corpo. Tutto questo, tutto questo excursus della ginnastica perché? Intanto per sapere esattamente che cosa stiamo facendo quando facciamo questi movimenti. E poi perché la carta di oggi non dice altro. Dice questo: parti dai tuoi tre corpi. Non sei te che li devi mettere insieme, ma sono loro che stanno insieme tu te ne devi accorgere e trarre energia, consapevolezza, ricordo e soprattutto felicità da questo. Non ci sono altri segreti. La vita non ha bisogno che noi la comprendiamo per esistere, siamo noi che abbiamo bisogno di comprendere la vita, ma è una esigenza assolutamente personale. Ognuno la prova nella propria forma, ognuno la prova eh, con i propri codici, trova le proprie traduzioni, ma non cambia niente. Che noi abbiamo capito tutto e ci sentiamo degli illuminati o che ci sentiamo spaesati, ammirati e completamente privi di parole di fronte alla grandezza della vita. Questo è il nostro modo di rapportarci. Se siamo felici noi, sono felici tutti. La vita esiste a prescindere da noi, quindi tutto quello che ci accade ad esempio oggi o domani non è che lo dobbiamo per forza decifrare, interpretare, collocare, dargli un perché, un per come, una giustificazione nei movimenti della vita. A volte bisogna anche solo prenderlo, starci per quello che è e non noi spiegarlo, ma partire da quello sentire il nostro movimento per renderci conto dei nostri tre corpi come si fa con la ginnastica che oggi abbiamo un po' ripassato nelle sue parti con tutte le interruzioni del caso con tutti i casini del caso non mi sono ricordata di abbassare la musica è suonato il telefono manca giusto che vengano a citofonare alla porta poi è successo di tutto come sempre come sempre nell'ultimo periodo ma noi imperterriti continuiamo ci vediamo domani alle 9 del mattino. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie.